Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina, oggi prepariamo insieme le polpette di melanzane alla parmigiana. Mettiamo il pane in ammollo, quando si è ben ammorbidito lo strizziamo. E lo mettiamo in una ciotola procediamo così fino a strizzare tutto il pane tagliamo la melanzana a dadini riscaldiamo un po' di olio extravergine di oliva e facciamo soffriggere le melanzane. Nel frattempo ho preparato una salsa di pomodoro con un soffritto di aglio e basilico. Al pane ho già aggiunto un po' di aglio tritato. Uniamo le melanzane cotte, almeno tiepide, le uova. formaggio, il sale, il pepe e andiamo ad amalgamare il tutto. Dobbiamo ottenere questo composto, non deve essere né troppo morbido né troppo sodo adesso andiamo a formare le polpette formiamo le nostre polpette prendiamo un po' di impasto formiamo un invito per la mozzarella e andiamo a chiudere naturalmente potete anche non mettere la mozzarella formata la polpetta ma andiamo a passare nel pangrattato così continuiamo fino ad esaurire tutto l'impasto quindi ve ne faccio vedere un'altra Facciamo con la mozzarella e andiamo a chiudere formata la polpetta volgiamo nel pangrattato così finito di impanare tutte le polpette andiamo a friggere andiamo a friggere una fondante olio di semi o di girasole da rapidi e aggiungiamo la passata di pomodoro sulla base di un tegame quindi scoliamo le nostre polpette le lasciamo bene dall'olio e le andiamo a sistemare nella teglia così una vicino all'altra Una volta fritte tutte le melanzane sistemate nella teglia, aggiungiamo poco formaggio, così, e quindi la passata di pomodoro a coprire, senza esagerare, giusto un po'. così, ricopriamo bene e andiamo in forno a 180 gradi per 15-20 minuti circa. Le nostre polpette di melanzana e la parmigiana sono pronte, aggiungiamo un po' di basilico, così. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta, alla prossima, ciao!